Ciao sono Marco sto facendo due passetti di defaticamento dopo una corsetta a dir poco meravigliosa fantastica dopo una corsa così uno si sente veramente molto più vivo mentre venivo qui perché io ho parcheggiato eh, diciamo eh, nella parte asfaltata dove più o meno parcheggiano tutti ed da lì che si incontrano un po' di persone mentre venivo c'erano delle persone c'era anche un signore nello specifico perché ti parlerò di questa esperienza intorno ai 70 anni anche lui in tenuta abbastanza atletica abbastanza sportiva e io passando come faccio praticamente con tutti specialmente e soprattutto quando siamo qui anche perché siamo quattro gatti o quattro cani insomma quelli che siamo quattro persone eh, ho salutato giustamente siamo qui fra persone in eh, diciamo abbigliamento molto bucolico no neanche campale direi eh, e ci si saluta è normale che sia così mi ha guardato un po' così allora io mi sono fermato l'ho guardato buonasera Ah, buonasera mi ha risposto così vedi salutare ti distingue capisci comprendi che cosa significa una cosa così semplice ti distingue è incredibile ma è vero ti distingui solo per il fatto di aver salutato le persone perché guarda ti assicuro che anche qui in questo posto dove sono venuto io le persone ti guardano ti incontrano non ti salutano se saluti tu è tutta un'altra cosa, ti rispondono al saluto e ti guardano come dire, è come se tu avessi più coraggio nel fare qualche cosa, nelle sporti. non lo so, qualcosa del genere, ma in un modo o nell'altro ti distingue, allora io ti do questo consiglio, saluta tutti più che puoi, è chiaro che se sei sull'autobus, volendo potresti anche farlo, perché no, magari monti, ci sono 100 persone sull'autobus, non so quante ce ne vadano, ma insomma 50 persone sull'autobus e tu sali e dici buonasera a tutti! Cosa credi che pensino di te? Una buona parte probabilmente che sei matto o matta e un'altra buona parte pensa invece che, vedi questa persona, mm, ha il coraggio di esporsi. Magari non la penserà proprio esattamente in questi termini, ma ti assicuro che la cosa più o meno funziona così. Quindi quando puoi, appena puoi, in circostanze in cui ci si può guardare in faccia e riconoscersi, saluta, saluta tutti, è un segno di rispetto che riscalda il cuore e ti distingue. Mi auguro di esserti stato utile con questa piccola pillola di formazione off-road. Io sono quasi arrivato, ti saluto con un abbraccio. Ciao!